Quello che è il mio compito è ragionare in termini di in scuola e equità riguardando quello che è stato il percorso che abbiamo fatto dal 2014 al 2018 in relazione a che cosa significa lavorare con le lenti dell'equità all'interno di un setting come quello scolastico quindi soprattutto eh, quello che io posso portarvi come filo conduttore è che sostanzialmente è eh, un'azione sfidante e che prevede un processo che è da tenere caro Bisogna curarlo questo processo perché le domande con cui dobbiamo entrare all'interno di, eh, di questo percorso è... Con, sono, con quali linguaggi, con quali gruppi, con chi collaborare ai diversi livelli, dove reperire i dati, come lavorare e fare scelte, queste sono un po' le domande guida che hanno guidato noi all'inizio e che in realtà eh, guideranno anche tutte le presentazioni di, di questa giornata e poi la riflessione per poterlo portare nel quadro del piano nazionale a livello regionale Dovremmo cominciare con il passaggio oggi pomeriggio a vederlo, quindi come le concretizziamo. Ma... Tante cose sono già state fatte, io su questo non entro in modo specifico, ma diciamo che questi sono i processi di generazione delle disuguaglianze, questa è la base, lo sfondo integratore che dovrebbe essere eh, comune a tutti, perché su questo poi noi possiamo lavorare con programmazione, con interventi e altre cose. Ci sono sostanzialmente, vi leggerò, i determinanti distali e prossimali che poi... Eh, invece quando si eh, tratta di vulnerabilità rispetto al danno già ragioniamo di salute fino alla possibilità di prevenire conseguenze ingiuste eh, queste parole, soprattutto i determinati distali prossimali, mi serviranno per capire quale ottica di programmazione possiamo avere eh, in Piemonte perché gli approcci a setti in scuola nel 2014 sono stati definiti come Uh, due sostanzialmente, uno di setting, dove si facilita lo sviluppo di scuole che promuovono salute e adottano un approccio globale, che è quello che le scuole che promuovono salute a livello internazionale definiscono come il più efficace ma non abbiamo solo un approccio di setting, quindi quando entriamo dentro la scuola e ci lavoriamo ma abbiamo anche sostanzialmente un approccio opportunistico che non è una parola eh, che ha un significato eh, negativo ma è il luogo, essendo la scuola il luogo privilegiato in cui raggiungo la mia popolazione target, lo possiamo fare se abbiamo le lenti dell'equità, con un'attenzione particolare e quindi avere, leggiamo nel positivo, l'opportunità di eh, entrare e programmare soprattutto gli interventi. Quello che è stato fatto quindi nel 2014 e eh, di questo vi dirò proprio poco perché eh, sarà eh, oggetto probabilmente di approfondimenti se servono ma con la scuola presente e sarà anche il punto di partenza per ricominciare a ragionare di disuguaglianza all'interno della scuola ovviamente con tutti gli attori a tavolo quindi verranno portati questi risultati nel gruppo tecnico regionale nei diversi luoghi in cui eh, si potrà lavorare noi avremo un'ottica più opportunistica e ci entrerò a brevissimo quindi l'approccio di setting e quella che mette in atto un piano strutturato, se noi lavoriamo con scuole che hanno ben presente questa modalità, allora è chiaro che l'interazione potrebbe essere più semplice, perché eh, la scuola fa un profilo di salute che si integra con eh, i monitoraggi e le i dati di sorveglianza che noi possediamo e le domande con cui eh, dobbiamo eh, lavorare sono le risorse che ho le alloco in modo proporzionale al bisogno già dentro la scuola e sono domande che torneranno anche eh, per l'approccio opportunistico quindi ho ragione sempre nella scuola di pensare che la mia azione agisca con diverse intensità eh, la letteratura lo vedremo successivamente ci dice che in realtà è proprio così l'approccio globale con il quale le scuole che sono i nostri futuri interlocutori attuali e futuri interlocutori rispetto alle disuguaglianze dovrebbero lavorare in termini di... ah non è una cosa, è no, un animale... <ride> eh, dovrebbero lavorare in termini di eh, approccio globale che Riguarda sia la parte di insegnamento e di curriculum, che il benessere in tutte le sue condizioni: quelle scolastiche, proprio del contesto fisico, quelle delle relazioni sociali, degli strumenti per l'affermazione di sé e della salute. E per questo era stata usata una griglia di audit dove. La policy scolastica, quindi di quello che si interessa alla scuola rispetto al benessere degli studenti, in tutti i suoi passaggi eh, prevedeva un'attenzione specifica all'equità. Quindi ci si mette le lenti dell'equità e si ragiona dove possono esserci le disuguaglianze oppure no. ovviamente questo è uno strumento fatto per i dirigenti scolastici e referenti alla salute all'interno della scuola mentre per l'approccio opportunistico, vedete abbiamo provato a mettere su una linea i determinanti di e prossimali i comportamenti a rischio fino ad arrivare al, al problema di salute, a questo punto la domanda fondante per noi è ho ragione di pensare che la mia azione agisca con diversa intensità nei diversi gruppi? Se io lavoro nell'ambito della scuola, lavoro un po' con i determinanti distali, molto con quelli prossimali e ragiono in termini di comportamenti a rischio. E quindi ho un, tante opportunità di intervento, questi interventi che io posso offrire alla scuola. Ma a questo punto la domanda fondante è questo fattore su cui voglio agire, presenta distribuzione diseguale nella popolazione? Le risorse che ci metto sono eh, allocate in modo proporzionale al bisogno? Tutto questo ha a che fare con la eh, definizione di come L'azienda la, sanitaria può ragionare in termini di disuguaglianza e in termini di offerta alle scuole. E c'è una griglia, alcuni di voi forse nel 2016 mi sembra eh, hanno anche tentato di rispondere a questa griglia che è eh, ancora attuale, ma di fatto perché è stata data ai referenti alla salute e ai referenti dei piani locali della prevenzione del setting school in modo particolare, ma in realtà eh, alcune cose si sono eh, fermate lì forse perché i tempi non erano ancora maturi, quindi in realtà dov'è che siamo rimasti rispetto a quelli che erano i due approcci di setting e opportunistico? Di fatto... Eh, abbiamo fatto una revisione di letteratura che è stata da poco eh, aggiornata e abbiamo nel tempo, dal 2014 ad oggi, eh, tentato di attivare formazione eh, sulle disuguaglianze per tutte le scuole, eh, avendo risultati alterni perché non sempre si era pronti a ragionare, proprio perché il linguaggio che avete usato come l'inclusione, come altri linguaggi tipici della scuola, non sempre erano eh, direttamente eh, inseribili e comprensibili rispetto ai linguaggi e anche ai pensieri che stavano dietro all'equità. Ma questo mi sembra che intanto... Eh, un altro discorso, ma mi sembra che nel, nel tempo eh, le cose siano migliorate e soprattutto siamo arrivati ad avere un linguaggio comune perché il lavoro non si è fermato al 2014 ma sta andando avanti. Quindi rimaniamo col fatto che, quando eh, riprenderò la parola, la revisione di letteratura ci dicono delle cose molto specifiche di cui tenere conto. Il percorso, questo è quello del setting scuola, eh, che dice che a fronte della costruzione delle griglie, e della presentazione degli strumenti, la sperimentazione è avvenuta dall'avvolamento delle scuole fino alla formazione specifica, che come dicevo ancora non si è fermata. Questo lo potrete vedere nelle vostre diapositive, non è oggetto della giornata di oggi perché lo stesso percorso nella giornata di oggi e in prospettiva rispetto al piano 2020-2025 eh, sarà anche per voi con un'ottica diversa, è come se entrando nella scuola di setting avessimo un approccio orizzontale di programmazione, quello opportunistico è come se fosse verticale, sui diversi fattori di rischio, sui diversi territori lo vedremo però questa è ancora una pagina tutta da scrivere che cominceremo a scrivere anche con voi oggi dicevo quindi i tempi sono maturi avevamo inviato la griglia per alcune cose stiamo ancora te tentando di capire come riformulare i progetti e il catalogo alcune risposte già ce li abbiamo come valutarlo però? Un'EA di questo tipo, abbiamo alcuni passi che ci possono aiutare, che saranno anche quelli che potremo vedere se saranno utili per il Ministero. Eh, quindi, la realizzazione degli audit, concordare gli obiettivi da raggiungere, sostenere il cambiamento e valutare i progressi in relazione agli obiettivi. Questo potrebbero essere alcuni indicatori. Abbiamo provato a scriverli, quindi, potrebbero essere il primo passo per definire. Come fare. A questo punto, quindi, quali sono le cose importanti che abbiamo appreso in questo percorso che abbiamo fatto sull'equity audit nel setting scuola? Che il mettere a sistema e condividere le azioni di analisi di contesto che siano strumenti propri della scuola o strumenti propri delle ASL messi insieme possono per le scuole sostenere il loro processo di miglioramento, ma per le ASL possono essere utili nel percorso di programmazione perché le scuole diventano più abili a leggere i propri bisogni e anche a portarli all'attenzione delle, delle aziende sanitarie. La parola di coprogettare, co-costruire ambienti educativi e di salute è un po' quello che era emerso anche eh, dalle vostre parole. Perché la scuola, in quanto comunità educante, diventa capace di relazionarsi in modo costruttivo con l'esterno, di cui eh, l'azienda sanitaria è una parte fondamentale. Se ci riguardiamo in casa, invece. Le, eh, le aziende sanitarie in questo modo possono rispondere in maniera proattiva ai bisogni venendone a conoscenza possono anche essere eh, stimolate a ragionare in termini di non offro e spero che quelli buoni prendano ma in maniera proattiva avere dei criteri di scelta per poter definire dove fare gli interventi. E dunque condividere le riflessioni sulle disuguaglianze sociali che sono all'origine di disuguaglianze di salute e anche di insuccesso scolastico e d'abbandono, ci fa dire che sono le due facce della medaglia che interessano alla sanità e le interessano alla scuola, nella misura in cui le possiamo guardare dallo stesso punto di vista, probabilmente possiamo portare avanti dei lavori profili perché in realtà noi non siamo gli unici a ragionare in termini di disuguaglianza e scuola ci sono moltissimi, eh, questo non è una revisione è semplicemente un stare attento a quello che la stampa eh, dice e quindi a volte è stampa specialistica, a volte no quindi vuol dire che c'è un'attenzione da parte di tutti su questi temi e eh, definite anche con sfaccettature diverse torna al tema della literacy, quindi la padronanza per esempio con cui gli studenti usano le conoscenze possedute questo ha a che fare anche col fatto che quanto io sono in grado di leggere non solo i bugiardini delle, delle medicine ma quanto sono in grado di comprendere che cosa significa per me un cambio di comportamento deriva dalla, dalla scuola, dalla capacità che ho io eh, di mettere a, a mio servizio per la mia salute le conoscenze possedute quindi, importante, eh, ci dicono, offrire interventi specifici per gli studenti che non hanno alti risultati a scuola l'Unicef ci dice addirittura che vivere in un paese ricco non garantisce cur un accesso equo a istruzioni di qualità e quindi dobbiamo ragionare di politiche adeguate e possibilmente all'interno di politiche adeguate possiamo anche noi dire qualche cosa la scuola di fatto eh, normalmente dovrebbe attenuare le disuguaglianze di partenza eh, la scuola si dichiara inclusiva, a volte però le disuguaglianze nonostante ci siano gli strumenti per poterle vedere non si vedono, non perché non ci siano ma perché gli insegnanti, dirigenti non hanno l'abitudine a indossare le lenti dell'equità. In più eh, l'abbandono scolastico è un fenomeno complesso che non si legge la parte più interessante comunque ma eh, dice che sostanzialmente i fattori eh, di disuguaglianza eh, demografica sono quelli che eh, hanno un peso maggio. La condizione socio-economica ha un'influenza forte sulla probabilità di essere colui che abbandona la scuola e quindi come diceva anche Teresa una, un alto titolo di studio e la possibilità di stare a scuola facendo esperienze di, eh, positive di apprendimento è un buon determinante anche per la salute futura. In più l'Ocse ci dice nel 2019, quindi questo è recentissimo, che addirittura eh, il primo fattore di disparità è a livello geografico, nel macro e nel micro e addirittura in Italia eh, ci sono tre anni di istruzione pari alle competenze di tre anni di istruzione differenti tra i, i, le zone geograficamente con l'abbandono più alto rispetto a quelle con eh, geograficamente l'abbandono più basso quindi sono tantissimi, tre anni di, eh, di istruzione su una carriera totale di 13 fanno la differenza quindi l'obiettivo sarebbe di ampliare le basi sociali all'accesso alla conoscenza e dare eh, priorità educativa dove si eh, rilevano i bisogni maggiori se ce lo dicono quelli della scuola, forse noi possiamo contribuire in maniera positiva allocando le risorse nella maniera più consona rispetto all'equità. Chiudiamo dicendo che eh, addirittura negli ultimi cinque anni, eh, facendo un raffronto tra gli iscritti alla prima superiore, col vecchio conio, quindi la secondaria di secondo grado, nel 2014 rispetto agli iscritti all'ultimo eh, all anno della scuola superiore, nel 2019, si sono persi il 23,9 degli studenti. Questo popolo non è detto, perché i dati sono delle scuole statali, non è detto che siano tutti futuri o attuali NIT, quindi non impiegati e non a scuola perché alcuni di loro in effetti negli anni vengono riassorbiti dal circuito delle scuole private ma il problema torna a bomba perché riesce ad essere eh, riassorbito dalle scuole private solo quelli che non hanno eh, famiglie che hanno delle eh, situazioni di deprivazione sociale o che abbiano dei determinanti socio-economici eh, difficili. Quindi comunque probabilmente non è così alto al netto la, la dispersione, di fatto disperdiamo sicuramente quelli che avrebbero più bisogno di stare all'interno del percorso scolastico. Quindi vi lascio con questo e eh, sicuramente... Nel passaggio successivo eh, quello che si può fare è, dal nostro punto di vista, quindi all'interno del sistema sanitario, come possiamo lavorare, avendo questo sfondo, eh, come possiamo lavorare perché possiamo essere contributivi a diminuire l'abbandono e a migliorare il benessere all'interno delle, delle scuole anche con i nostri interventi.